Ciao a tutti Camillini, benvenuti nel mio canale Oggi faremo un bellissimo video dove avrò la testa fra le nuvole E adesso vai con la sigla e dopo al video Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, entrate a far parte del club dei camminini, attivate la campanellina e ciao!